Anno consecutivo è presente al Book City di Milano 2020 come musicista nei progetti culturali presentati dall'associazione Gaiuschi all'Arte DILA. Infatti ha proposto concerti da solista nel 2017 nell'Auditorium del Museo delle Culture MUDET, nel 2018 ha suonato sia nell'Aula Magna della Società di Incoraggiamento Arti e Mestieri SIAM, sia nell'Auditorium di Mare Culturale Urbano. Nel 2019 ha suonato brani musicali di Roberto Prandin su testi di Bruno Mancini nell'Aula Magna della Siam e nell'Auditorium di Mare Cultural Urbano. Sue succinte biografie sono presenti in diverse antologie, pubblicate a cura di Bruno Mancini e di Roberta Panizza, con la collaborazione della testata giornalistica Il Dispari di Gaetano Di Mello, tra le quali vanno citate Una pagina, un'emozione, Penne, Note, Matite, Magari un'emozione. Tutte edite dal sextante di Marapia un evento internazionale tenuto in questo posto, in questo posto magnifico il food deck, proiettati quadri poi, eh, decanta, decantate po, po, po, po, poesie bellissime di mancini eh, anche parlato con con delle personalità internazionali egiziane egiziane, eh, egiziane eh, eh, la nostra cantante oh. lirica la nostra cantante lirica internazionale Paola Oggi che ci ha dato questo quest'onore della sua presenza squisita incantevole e Bruno Mancini tutto lo staff, la canola la dolce canola la dolce canola ex vincitrice del premio internazionale 8 milioni dell'altro anno nel 2016 Amore, con dei paesaggi, dei paesaggi, dei paesaggi, al posto dei paesaggi, A paesaggi, che è dei paesaggi, dei paesaggi, dei nel museo del mare di Bruno paesaggi, la casa Bruno paesaggi, dei paesaggi, fare la dei paesaggi, Sannino, paesaggi, dei paesaggi, dei paesaggi, dei paesaggi, di tristezza tutti intorno avidamente divora la mia forza, scesa come bruma inaspettata, avvolge il cuore tormentato, la luce consuma. farfalla di fuoco in te frida grande anima giace in te fuoco si accende donna divina in te lo sguardo penetra l'universo in un infinito in te la vita palpita d'amore in te si squarcia il cuore grondante di passione in te tutto è magia in te tutto è splendore in te vola farfalla purpurea e segna la strada verso un mondo migliore Siccome eh, mi hanno chiesto di dare una canzone per la giornata Terra Madre Ei, è per un, un momento diciamo, di, di, di sensibilizzazione ecologica, e io naturalmente per farla un po' bene ho chiesto a Bruno l'aiuto. E Bruno mi ha aiutato in un certi momenti sul testo veramente interessanti. E poi l'ho fatta. Un po' come entro nelle parole di Bruno, un po' con le mie parole. Dopo no, averla sfruttata e ferita, noi potremmo salvare la terra, tutti insieme provandoci strada, a gridare lo sdegno e l'amore, trascurata, distrutta per soldi, si potrebbe ridare nato da me è bastato portare nel mare la sua nodi di Parisa. Senza alcuni non ci stare, se pensiamo a futuro dei figli, non restiamo soltanto a guardare, che i silenzi non hanno mai dato la forza di vivere in libertà. Vieni con me, dai una mano anche tu, questo di Dio non morrerà più. Se L'astro poi avanza, se rinunciamo, va via la speranza. E il cibo che viene portato a girare il paese del mondo. raccolta sasquash intorno a mezzanotte intorno a mezzanotte magari un'ora prima nelle notti di giugno l'ombra si schiara tra neutri e neri la sua evidenza appare melonetta mi slacca ammanta basilico e gerani mentre io mi giro a porgerti un gelato a prenderti la mano non ricordi quante volte vizzosa tra i capelli l'ombra mi segue tranquilla lei non domanda altro se poi si spande il lungo e il largo sui nostri petali distratti dal lento moto specchiato al sole di chi vagheggia all'elio sì che non tema venuta l'alba d'essere solo l'ombra di un sigillo, ed io non sappia, verso il tramonto, lasciare indietro l'ombra di me stesso, magari sbircio tra le finestre chiuse e immagino i segreti di chi tace. Thank <laughs> you.